Andiamo a vedere adesso il menu Home e poi il menu Inserisci di OneNote. Il menu Home è del tutto simile, come vi dicevo, a quello eh, che potete trovare in Word, quindi ci sono tutte le, eh, i le, tutti i comandi per formattare il testo. Come faccio a inserire del testo? Clicco in una, qualunque punto della pagina che non ha una struttura predefinita, quindi veramente posso inserire eh, I contenuti ovunque, vado a digitare il testo e dopodiché per formattare il testo si opera esattamente come in Word. Qui, per esempio, lo seleziono e poi vado a mettere il grassetto, a cambiare il colore, cambiare il, eh, la dimensione del carattere, il font, eccetera, eccetera. Quello che posso fare invece in OneNote, è, o, a parte quello che si può fare in Word, è andare a mh, modificare la grandezza della casella in cui ho inserito il testo e andare a spostare il testo nel punto della pagina che, pre che preferisco a parte questi comandi quindi che tutti più o meno conosciamo troviamo in più la possibilità di inserire dei contrassegni ne abbiamo una serie eh, per esempio qui vengono eh, il testo che, che inserisco se clicco su da fare viene praticamente elencato eh, come una in una lista um, adesso scrivo degli esempi e, e in una lista che contiene delle caselle che possono essere spuntate oppure deselezionate eh, a seconda dell'occorrenza altra cosa che posso fare è eh, inserire dei contrassegni accanto alle testo che scrivo ma non soltanto accanto al testo anche accanto a immagini o altre cose che vado a inserire e eh, per contrassegnarle per esempio la stellina sta a indicare che quello che c'è scritto qui eh, è importante ok ricordati di bla bla bla Eccetera. Mm, la, le cose più interessanti però le possiamo vedere di OneNote le possiamo vedere negli altri menu, quindi nel menu inserisci per esempio, oltre ad avere la possibilità di inserire una nuova pagina o una nuova sezione, quindi questi non sono altro che duplicati dei comandi che posso trovare anche qua sotto, ho la possibilità di inserire una tabella eh, andando a definire il numero di righe e di colonne come si fa in Word, Posso inserire un'immagine andando a navigare all'interno del dispositivo che sto utilizzando e vado a scegliere un'immagine qualunque da inserire. Adesso faccio una cosa a caso. Clicco su inserisci e vedo che eh, l'immagine è stata inserita. Cosa posso fare? La posso ridimensionare ma questo è quello che posso fare anche con Word, la posso spostare dove mi pare, eccetera. Ehm, quando hai finito di inserire l'immagine, in automatico OneNote torna sul menu Home. Torniamo invece noi sul menu Inserisci. Le immagini possono essere inserite quindi dal, proprio dispos dal dispositivo in uso qui, o altrimenti andando a cercarle in rete, nel web questo è il campo di ricerca del motore di ricerca di Microsoft quindi inserisco qui le mie parole chiave e vado a per esempio scelgo l'immagine che mi interessa adesso decido che è la prima che mi interessa ci clicco sopra la inserisco esattamente come è avvenuto prima per quest'altra immagine una volta che avrà finito di inserirla potrò andare a ridimensionarla e a spostarla nel punto della pagina che mi interessa ecco che mi ha inserito l'immagine ehm, e quindi ok anche qui posso andare poi a ridimensionarla come vi dicevo vediamo invece eh, cosa significa inserire un file come immagine o come allegato, è semplice se clicco su file allegato ho la possibilità navigando all'interno del dispositivo che sto utilizzando di andare a ehm, selezionare un file per esempio questo pdf e lo inserisco ehm, come allegato quindi come, come si inseriscono gli allegati in posta elettronica con la mail lui adesso sta caricando il file qui mi creerà un'icona cliccando sulla quale poi eh, si ha la possibilità di scaricare il file allegato ok eh, invece se eh, clicco su file come immagine aspettate che mi sposto qua eh, allora vedete che adesso eh, sono disattive queste icone perché ho selezionato la casella ma non ho selezionato un punto della pagina ok clicco di nuovo e sono di nuovo attive allora file come immagine di nuovo navigo all'interno del mio dispositivo prendo lo stesso pdf di prima e inserisco e vedete immediatamente qual è la differenza oltre a creare un'icona esattamente come quella di prima cliccando sulla quale sarà possibile scaricare il file avrò anche il, tutte le pagine del documento che sto inserendo visibili all'interno della, della pagina OneNote. Ecco che ha incorporato il mio file PDF che quindi eh, posso leggere dirett direttamente in OneNote. Non soltanto posso leggerlo ma potrò andare anche a evidenziare, sottolineare, cercare le parti che mi interessano e quant'altro utilizzando eh, gli strumenti del menu disegno che però vediamo in un altro tutorial eh, andiamo avanti qui cambiamo pagina così eh, non perché ci sia un motivo ma perché così smetto di scorrere l'altra la, pagina e vedo che qui è possibile inserire un collegamento quindi un link allora vi faccio vedere una cosa interessante di OneNote se vado a inserire un link per esempio di un video di youtube mi sono preparata qua quindi clicco su condividi copio il link chiudo la finestra di youtube torno su su one note e incollo il link che ho appena copiato utilizzando la combinazione di tasti ctrl v ok e lui copia il link. Eh, se io do invio però cosa succede? Che in automatico eh, mi incorpora il video all'interno della pagina, quindi è possibile visualizzare il video senza uscire da OneNote. Una cosa simile, cioè l'incorporamento della pagina web eh, all'interno di OneNote, eh, la possiamo ottenere se per esempio andiamo a prelevare una risorsa di GeoGebra pubblicata su geogebra.org ad esempio questa, vado a cliccare su condividi, copio il collegamento e eh, torno su OneNote, incollo aspettate perché non lo fa ok, incollo sempre con CTRL V il link che ho appena prelevato e appena do invio succederà, esattamente come prima, che viene incorporata eh, l'attività di GeoGebra eh, che sono andata a prelevare. Viene incorporata in, tutta, in tutto e per tutto, nel senso che è dinamica, vedete, quindi le, ne posso fruire all'interno di OneNote. Se invece vado a prelevare il link di una pagina web qualsiasi, per esempio questa pagina di Wikipedia, la copio, torno in OneNote, seleziono un punto della pagina, incollo sempre con la combinazione CTRL V e do invio la pagina web, che era una pagina statica, non era un video e non era un'attività eh, come questa di GeoGebra non viene incorporata ma eh, c'è il link attivo cliccando il quale eh, si aprirà eh, la pagina. Un'altra cosa che possiamo fare è registrare dell'audio quindi cliccando qui vedete in automatico parte la registrazione di quello che sto dicendo e quando avrò finito di dire quello che devo dire clicco su interrompi verrà ehm, inserita all'interno della pagina un'icona eh, cliccando la quale avrò la possibilità di ascoltare il file audio vi faccio notare che però eh, per ascoltare questo file direttamente all'interno di OneNote eh, non possiamo dunque questa cosa non è possibile farla all'interno di OneNote online che quello che stiamo facendo adesso. Adesso stiamo utilizzando OneNote con il browser, cioè con il programma che ci serve per navigare in internet. Infatti se clicco qui sia con un unico clic che con il doppio click non riesco ad ascoltare l'audio ma mi si dice che non è possibile aprire questo file da OneNote online e se vogliamo però possiamo scaricarne una copia sul nostro dispositivo e ascoltarlo poi sul nostro dispositivo. Per ascoltarlo invece eh, direttamente in OneNote dobbiamo utilizzare non OneNote Online, ma l'app OneNote che eventualmente abbiamo installato sul nostro dispositivo. E quindi dovremmo cliccare su Apri in OneNote qui e, e, e utilizzare quell'app, ma questo lo vediamo in un altro tutorial. Torniamo nel menu inserisci, vediamo che le altre voci sono vabbè, inserire un simbolo speciale, questo c'è anche in Word, possiamo inserire degli adesivi, eh, cioè delle immagini, per esempio questo, eh, viene inserito qui come immagine poi come sempre potrò andare a ridimensionarla. L'ultima cosa che vediamo del menu Uh, inserisci è eh, quest'icona Forbes. Cliccando su quest'icona si apre un pannello qui a destra e ho uh, l'elenco dei questionari dei sondaggi dei test che eh, ho creato precedentemente con l'app Forbes posso inserirli e incorporarli all'interno della pagina di OneNote per esempio se voglio inserire questo clicco semplicemente qui su inserisci e verrà incorporato all'interno della pagina adesso andiamo a chiudere il pannello che non ci serve più e quindi sarà possibile ehm, rispondere alle domande direttamente eh, all'interno di OneNote